Buongiorno a tutti. a todos. Buona domenica. Buon domingo. È bello poter essere insieme e parlare insieme della Bibbia, della parola di Dio. Esponete stare juntos e potete parlare juntos della parola di de Dio. Dobbiamo eh, essere motivati, no? Tenemos che stare motivati. Dobbiamo agire. Tenemos che no? Come diceva mia moglie. Come diceva mia esposa. E in questi giorni vedevo eh, una fotografia su Facebook, no? E in questi giorni vedevo una foto su Facebook. E c'era un uomo con la bicicletta. Un con la bici, e dietro c'era un orso che gli y, voleva dietro. E c'era la frase. E lì stava la frase. Molte volte trovi la motivazione. A la diceva, altre volte è la motivazione che trova te. A ti. E così è per la nostra vita. Con vita. così anche per il nostro cristianesimo con molte volte siamo motivati a ma molte volte è la motivazione che deve trovare noi a veces la nos e quindi Dio ci deve portare ad un punto di rottura a un punto e un punto di rottura è un concetto fisico di quando tu prendi un oggetto e lo pieghi e quando tomas un oggetto e lo doblas e ad un certo punto questa cosa pa e si rompe. E sa e questa cosa si rompe. Questo è il punto di rottura. E, di e Dio molte volte deve fare così con noi. E Dio Ci mette sotto pressione, sì. sotto nos, pressione. Nos sotto pone pressione, sotto pressione. Pression. Fino a quando pa? Hasta che Non c'è il, oh. il punto di rottura. E oggi noi dobbiamo capire e che a Dio non è che piace che noi soffriamo. Non è che le gusta che soffriamo. Però molte volte l'unica maniera che lui ha per spingerci a fare cose che altrimenti non avremmo mai fatto. Però molte volte è l'unica maniera per empujarci a fare cose che non avremmo fatto. Perché è arrivato il tempo di non mangiare più le molliche. Perché arrivò il tempo di non compiere le migas, Ma di iniziare a mangiare il pane. Sino okay. che il pane. È il tempo di salire ad un livello di fede nuovo. È il tempo di salire a un livello di fede nuovo. Quindi o ci motiviamo o Dio ci motiverà. Vogliamo leggere Matteo capitolo 15? Dal verso 21 al verso 28. Dal 21 al 28. E salendo Gesù si Ai, Poi Gesù partito di là si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Facciamo il versetto versetto. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Ed ecco una donna cananea, venuta da que dintorni, se mise a gritar, dicendo: Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole: Abbi pieta de mí, señor, hijo de David, mi hija es malamente tormentada da un demón. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi, mi hija es malamente tormentada del demonio. Malamente tormentada del demonio. Malamente attormentata del demonio. Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli la pregavano, dicendo: Licenziala, perché ci grida di errore. Ma se non rispondeva parola, entonces, llegandosi a sus discípulos, le rogaron dicendo: Dispáchala, o pues sta a voce tra noi. Ma egli rispondendo disse: Io non sono stato ammandato che alle pecore perdute della casa d'Israele. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. pero, venne y la adoró diciendo, Señor, ayúdame! Entonces ella vino y le adoró diciendo, ¡Señor, socórranme! Ella le respondió, diciendo, no es cosa buena prender el pan de figli y lletarlo de cañolín. Y respondiendo, él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ma lei disse, è vero, Signore, perché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E io disse, sì, Signore, ma i perrilli com'è delle mighie che cadono dalla de de mesa dei suoi signori. Allora Gesù le rispose dicendo, O oh donna, grande la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. E allora rispondendo Gesù dijo: O oh donna grande è tua fede, si hecho fatto come chiedi. E desde passare dalle molliche passare, al, pane. Passare de las migas al pane. Viene un momento in cui Dio ci mette in una situazione di rottura. Viene un una di rottura Perché noi dobbiamo passare ad un livello, più alto. Che passare a un livello più alto. E questo viene attraverso proprio il, un, processo che Dio fa. Attraverso un processo che Dio fa. La stessa cosa è successa con il re Davide. Davide arrivò al profeta e disse tu sarai re. David, uh, gli, profeta, gli dico, tu sarai re. Però lui non fu re il giorno dopo. <tose> Però no fu re il e il giorno dopo continuò a stare mm -hmm. lì con le pecore. <tose> Poi quando abbatté il gigante passò uh, diciamo, nell'esercito di, <tose> <E tose> di, di Saul. Però anche lì non fu facile. <tose> Però ahí non fu facile. Perché c'erano gelosie, invidie. Perché e E quindi alla fine Saul cercò di ucciderlo. Saul e lui dovette scappare da, eh, dalla casa del re e dovette andare in un paese straniero. straniero. Passò per i deserti vivendo in una grotta. per una cueva. Si finse per pazzo. Ser loco. Arrivò a servire un, un esercito straniero i suoi amici lo volevano uccidere i suoi amici staranno a matarlo e dopo tutto questo che lui passò alla fine di Vennerì e dopo tutto quello che passò si tornò re. tutto questo faceva parte di un piano di Dio tutto questo era parte di un piano di Dio era un processo che Dio stava facendo per lavorare la vita di Davide era un processo che Dio ha detto per lavorare la vita di David. perché anche i no, anche le situazioni negative che succedono Porque hasta los, no hay las situaciones negativas que pasan. Al final llegan al cumplimiento del plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque lo que hace crecer nuestra vida es la fe. Y la fe se ejerce en los momentos difíciles. ¿Qué cosa era suceso en los versetti que lejamos hoy? ¿Qué había los que hemos leído? Esta mujer tenía un problema muy grande. Aveva una hija terriblemente atormentada por un demonio. Non è es che que aveva una figlia con un mal di testa. È che hija con un mal de cabeza. Aveva una hija que era terriblemente atormentada por el demonio. E oggi ci sono persone che vivono dei problemi che sono tremendi, sono terribili. Problemi che solo Gesù può risolvere. Problemi che solo Gesù può risolvere. Lì dove i medici alzano le mani e dicono che non c'è più niente da fare. Lì dove le situazioni sono così assurde e così impossibili. È proprio lì che la mano di Dio muoverà. È proprio lì dove la mano di Dio si muoverà. E quindi questa donna con fiducia vada a Así que esta mujer con va da Gesù. Immaginate che que bello. Que questa donna aveva un problema. Tenía un problema. Però sapeva che Gesù era la soluzione. E quindi la prima cosa che fa, va da Gesù. Gesù. Non aspetta a Gesù. No vada a Gesù. da Gesù. Va vale. Quante persone invece che hanno i problemi? E quante persone che tienen i E aspettano. Y Vabbè, Dio lo sa. Bueno, Dio lo se Dio vuole, Dio mi guarisce. Quiere, me sana. Ma no, questa donna fu intelligente. E iniziò a mettere in moto la fede. Su fe. E disse, io devo andare da Gesù se voglio risolvere il problema. dico, io devo chiedere da Gesù se risolvere il problema. Perché non è che se tu aspetti a casa il problema si risolve da sí, solo. Perché non è che se aspetti in casa il problema si risolve solo. Tu devi andare da Gesù per risolvere i problemi. Perché Gesù è l'unico che può risolvere il tuo problema. Perché è l'unico che può risolvere il tuo problema. Ma lui sta aspettando che tu vai da lui a cercare la soluzione. Però sta che vai da L'a cercare la soluzione. E questa donna va da Gesù perché sapeva che Gesù può risolvere il problema. E questa donna si fuori da Gesù perché sapeva che ha problema. Chiama Gesù. Chiama Gesù. E Gesù mi gli risponde. E Gesù non le contesta. Immaginate che bello! Immaginate che bonito. Tu arrivi da Gesù. Tu Gesù. Finalmente sei riuscito a farti spazio in mezzo a un sacco di gente. Gesù, ho questo problema. Gesù tengo questo. E Gesù non ti risponde. E non ti contesto. Adesso il problema era ancora più grave. O sea era grave. Non c'era solo il problema. Non solo solo il problema. Ma la soluzione non, non si sentiva proprio, non rispondeva. Sino che la soluzione non contestava. E quante persone ci sono? che attraversano questi momenti. Questi sono i momenti peggiori. In cui non solo tieni un, un problema. Ma quando vai da Dio e cerchi risposte a Dio. Però Dio si le risposte. Silenzio. Silenzio. È peggio. È Neanche una risposta, da parte di Dio. una risposta da parte di Dio. Però Gesù sapeva che con questo silenzio stava lavorando nel cuore di questa donna pero Jesús sabía que con este silencio estaba trabajando en el corazón de esta mujer el silencio de Dios ya una de Dios es una respuesta significa continua a pregar significa que orando significa que a cercare significa que buscando y en el momento en que esta donna vide que Jesús no rispondeva, e cuando sua mujer dijo que en plan vio que Jesús no le contestaba. No es que se arrabbiò y se le tornó a casa. No es que se enfadó y se fue a casa. No inizió a decir, ah, va bene, entonces Dios no existe, creo en los extraterrestres. Bueno, no es que dico, bueno, es que Dios no existe y creo en los extra extraterrestres. Y me voy a la otra parte. Y me voy para allá. No, no, no. No. La Biblia dice sí. que sí. ella continuó. A La palabra dice que es si gritando. Y si tú estás atravesando una dificultad y un problema. Pasando una y pasando ¿Es pero no recibes respuesta? No ver respuestas. La solución es continua a insistir. La solución es sigue insistiendo. Le ha fatto quello que mucha gente no hizo. Ha continuado a insistir. Siguió insistiendo. Sì, ma sono anni che io prego per mio marito, ma mio marito non si converte. Sono anni che sto orando per mio marito, ma non si converte. Continua a insistere. Siglia sì, insistendo. Sì, ma tanto tempo è passato e sto sempre nello stesso problema. Ma sì, che passato molto tempo e sigo nel mismo problema? Continua a insistere. Siga insistendo. Sì, io sto aspettando una risposta da parte di Dio, ma questa risposta non arriva. E sì, sto aspettando una risposta da parte di Dio, ma questa non arriva. Continua ad insistere. Siga sì, insistendo. Perché Gesù ci ha insegnato. Che bisogna pregare in una maniera specifica. Perché Gesù ci ha insegnato di orare in una maniera specifica. Luca, capitolo 18, verso 1. e Luca, capitolo 18, versicolo 1. E propuso anche una parola su che è necessario orare sempre e non sbagliare. Orare senza stancarsi. Orare sempre e non sbagliare. Quello che Gesù ci ha insegnato è che dobbiamo pregare... Senza stancarci. Es que que non, non è la risposta che stai chiedendo a Dio. Continua a insistere. Continua a pregare. Continua a gridare. Come faceva questa donna. Hacía questa mujer. Però sapete la cosa bella. Pero lo bonito. Finalmente arriva la risposta. Por fin llega la risposta. E la risposta è no. E la risposta è no. Ma come tanto tempo a pregare? Tanto, tanto tempo a gridare? Tanto tempo a gridare? E finalmente arriva la risposta. E fin la risposta? No, non sei nei miei piani. No, non sei nei miei piani. Io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Io sono stato mandato alle ove perdute della casa di Israele. La gente avrebbe detto, mm. ma com'è razzista Gesù? E la gente avrebbe detto, ma che razzista Gesù? Soltanto gli ebrei, soltanto con loro vuole pregare. Solo che vuole parlare con i giudii ma Dio stava lavorando nel cuore di questa donna Pero Dios en el de esta mujer. anche quando Dio ti risponde di no, Hasta Dios te dice que no. tu continua a pregare perché Dio sta lavorando nel tuo cuore Dios está en tu questa donna non si fermò neanche davanti a un no di Gesù questa donna non si fermò neanche davanti de a un no di Gesù Dio la stava portando al punto, di rottura, la stava al punto di rottura. Perché doveva rompere qualcosa nella vita di questa donna. Tenía que algo en la vida de per poterla portare ad un livello più alto di fede. A más alto de fe. È un po' come funziona con il paguro. il paguro. cangreco ermitiano, sì. Il spagnolo. cangreco ermitagno. Che è una, una specie di lumaca che vive dentro l'acqua. è come un caracol che vive nell'acqua. Però questa, questa lumaca non ha eh, la sua casa. specie di caracol, non casa. Utilizza le case degli altri. Utilizza le case degli altri. E quindi prende una conchiglia. Cioè sea, una concha. e la usa per casa. E la usa come casa. Però dopo un po' di tempo che sta crescendo, che sta crescendo, inizia a sentirsi stretta. E de questo è un tempo che inizia a crescere, si inizia a sentire come non casa non sa che cosa sta succedendo ma lei continua a crescere no che sta pasando, crescendo. però la casa rimane sempre, uguale. La casa sempre si queda uguale finché non arriva ad un punto che è il punto di rottura che lei deve cambiare casa. Tiene cambiar casa e quindi deve uscire da questa conchiglia que de e deve trovare un'altra conchiglia più grande. Otra más grande e così Dio lavora con la nostra vita, así es, con vita. ci porta fino al punto di rottura perché ci vuole portare Sviluppare una fede più alta perché Dio non è mosso dalla nostra sofferenza, Dio è mosso dalla nostra fede. Ve lo ripeto un'altra volta: Dio non è mosso dalla nostra sofferenza, Dio è mosso dalla nostra fede, sino che si muove per nostra fede. Noi molte volte pensiamo che è la sofferenza che muove Dio. Yeah, a che il che muove Dio. Ah, io sto soffrendo, Dio lo vedrà e mi aiuterà. Bueno, io sto soffrendo perché ho una malattia, Dio lo vedrà e mi guarirà. Io sto soffrendo perché tengo una Dio lo vedrà e mi aiuterà. Però tu qua vedi che Dio non è mosso, Gesù non si muove per la sofferenza della donna. Però le, eh, Dio non si muove per la sofferenza della donna. Non dice, ah, tua figlia è terribilmente tormentata, allora ti aiuterò. Non dice, ah, tua figlia è terribilmente tormentata, allora ti aiuterò. Ah, allora tu sei tanto che sei malata Gesù va ah, io ti guarirò io stai così inferma che Gesù fu e le sanò quello che muove la mano di Dio mm -hmm. non è la sofferenza è la fede. la fede e noi molte volte pensiamo che Dio veda il sacrificio Dio veda la sofferenza e a pensiamo che Dio vede il sacrificio e il dolore e opere. però in realtà Dio vuole la fede per operare però Dio vuole la fede per operare. quindi quando sei malato Porso, quando sei enfermo tu dici ah dai Dio mi vede che sto male allora Dio mi guarirà se Dio che male, mi va a però la fede qual è? Però qual è la fede? se sei malato se stai, se inferno, prega per la tua guarigione ora imponi le mani e imponi la mano. dichiara la guarigione e, la e Gesù ti guarirà a perché quello che muove la mano di Dio è la fede la fede nella parola la fede è la parola Ebrei 11.6 dice così in ebreo no, sì. 11 6 6 6 6 6 nuovo testamento 6 6 6 6 lo leggo prima in italiano 6 senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta 6 6 6 6 6 6 6 e che è il rimuneratore, rimuneratore di quelli che lo cercano. però senza fede è impossibile agradare a Dio, perché è il che il che a Dio si arriva, crea che le ha e che è il galardonatore di quelli che le chiedono. Come si dice? Galardonatore. Galardonatore, mi gusta. In italiano è rimuneratore. Senza fede, noi non possiamo piacere a Dio. Sin sí, fe no le podemos agradar a Dios. Que a Dios no la ma la lo que atrae a Dios no es nuestro dolor, sino nuestra fe. No es lo que nosotros sofriamos en la situación, sino el hecho de que nosotros creemos que Él pueda obrar en la situación. Y entonces sofri, sofri, sofri, Entonces sufres y sufres. Però fino a quando non arrivi al punto di rottura. Però hasta che non l'hai al punto di rottura. C'è cioè, il punto che ti rendi conto che Dio può operare. Al punto che ti dai conto di che Dio può orare. Che anche le molliche che cadono dalla tavola di Dio sono miracoli. Perché le mollig che cadono dalla messa di Dio sono miracoli. Perché molte volte nel cuore crediamo. Perché nel corazón crediamo. Però nella pratica dubitiamo. Però nella pratica duamo. Ah, io credo che Dio può guarire. Io credo che Dio possa sanare. Però vado dal medico. Però vado al medico non hai sbagliato ad andare al medico, no, è stato medico però perché non hai pregato prima perché non antes? quindi credi o, sea, o dubiti o le molliche che cadono dalla tavola di Dio, che cadono dalla mesa di Dio sono miracoli e Dio ricompensa quelli che lo cercano e Dio los que le questa donna aveva capito che Dio è remuneratore di quelli che lo cercano Esta mujer había entendido que Dios es el... El... el galardonador de los que le buscan. Muy bien. Dios es el remunerador de los que le buscan. Dios es el galardonador de los que le buscan. Y entonces esta mujer ha tenido que sacrificar el propio orgullo para obtener lo que Jesús tenía tuvo que sacrificar su orgullo para obtener lo que Jesús tenía para ella. Porque no solo le dijo que no. Ma gli ha detto che l'ha chiamata cane Però la chiama perro Perché dice non si può prendere il pane dei figli e darle ai cani Perché dice non si può prendere il pane dei figli e darle ai cani Quindi immaginate, aveva un problema Quindi immaginate che un problema Gesù non la risponde Gesù non le contesta Quando Gesù la risponde gli dice no E quando le contesta gli dice che no E più lo offende pure E insieme sta la offende Dice tu sei un cane e Sei un perro Quanto è forte L'offesa contro le nostre vite. Quanto è forte la offesa contro le nostre vite? Quante volte noi ci sentiamo offesi? Quante volte ci sentiamo offesi dai fratelli, de los hermanos, dai pastori, de los pastores, dai familiari, de los dai mariti o dalle mogli, de y esposas, dalle circostanze? Però dobbiamo rompere il nostro orgoglio que per permettere a Dio di operare nella nostra vita, para a Dios de nella nostra vita. perché molte volte Dio utilizza i no per muoverci nella Sua volontà? Dios los no para en su Quindi spesso tu pensi che il no. È un no. Perché invece pensi che un no è un no. Però in realtà un no è un sì. Però un no è un sì. Mi spiego meglio. spiego Tu stai cercando lavoro. stai cercando lavoro. Ah, vai da quella parte perché pensi che lì è il tuo lavoro. E vai da lì perché hai. E la risposta è no. E è no. Però la risposta non è un no, però è la, un sì. Però la risposta non è un no, è un sì. Perché Dio ha preparato un lavoro per te, ma dall'altra parte. Perché Dio si tiene un lavoro per te, però Dio un altro sito. E quindi Dio molte volte utilizza il no per guidarti a quella che è la sua volontà. no per guidarti in tua in sua volontà. Molte volte le cose eh, in un ambiente, come può essere il lavoro, la scuola, la cosa in un ambiente, come nella scuola, nel lavoro, iniziano a non funzionare più. E iniziano a non funzionare. Quello è un no. Questo è un no. Però in realtà è un sì. Però realmente è un sì. Perché magari Dio ti sta dicendo che è tempo di cambiare ambiente, di cambiare lavoro. Perché Dio ti sta dicendo che è tempo, per esempio, di cambiare ambiente, di cambiare lavoro. Quindi molte volte il no, in realtà, è un sì. Eso, a veces, no è un sì. Anche questa donna è il no. Anta questa donna è il no. Era un sì. Era un sì. Perché Dio voleva operare e guarire sua figlia. Obrar e a su hija. Però aveva bisogno di rompere il suo orgoglio. Però necessitava rompere il suo orgoglio. Ma molte volte le molli, le offese non ci fanno vedere le molli. Però a volte le offese non ci fanno vedere le migas. Ah, il pastore non mi ha chiamato, mi sento offeso, non vado più in chiesa. Ah, il pastore non mi ha chiamato, mi sento offesa, non vado in Ah, Gesù adesso mi ha chiamato cane, mi sento offesa, me ne vado. Gesù mi ha chiamato perro, mi sento offesa e me vado. E quindi tu per stare lì a terra arrabbiato per, a pensare a tutte le offese ahí, suelo, a, todas a piangere, non vedi che a terra ci sono le molliche? No es que che anche i miracoli sono così tanti che cadono dalla tavola di Dio, però quando tu inizi a essere concentrato in Dio. Per quando a star concentrato in Dio, allora non vedrai più la sofferenza, no dolor, ma tu capirai che que quel no, quella sofferenza, la que no, è una strada che ti porta a quello che Dio vuole dalla tua vita. Un que lleva a que Dios de tu vida. Per questo motivo, Paolo, quando stava in carcere, cantava a Dio. Por eso Pablo cuando estaba en la cárcel cantaba a Dios. ¿Cómo se puede mentre está en la cárcel, después de que te han hecho un mazillado una peleada exagerada? ¿Cómo se puede después de estar en la cárcel, después de que te, te dieron unas palizas? Paliza, paliza, paliza. Dieron unas buenas palizas. Y tú a cantar a Dios. E tú vas cantándole a Dios. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Solo se tu hai realizzato che quelle mazzate sì. sono servite per il piano di Dio. Solo se hai visto che queste palestriti furono utilizzate per il plan di Dio. Anche Gesù, mentre era sulla croce. Che stava soffrendo. Stava soffriendo. Lui là era gioioso. Lui stava in plan. Era allegre. Perché stava vedendo quello che Dio stava facendo nella vita di ognuno di noi. Perché stava vedendo quello che que Dio stava facendo nella vita di ciascuno di noi. Perché grazie a quella sofferenza oggi noi siamo salvati. Perché grazie a Cristo noi siamo salvati. E molte volte i no, no sono delle risposte perché ci aiutano a vedere le molliche cadute dalla tavola. Sono risposte perché ci aiutano a vedere le mighe della mesa. La risposta alla tua preghiera. La risposta alla tua orazione. Sono molliche sulla tavola di Dio. Sono mighe sulla mesa di Dio sono cose insignificanti sono insignificanti Dio è il creatore dell'universo è il creatore dell'universo che cosa gli costa creare un braccio ad una persona che non ce l'ha? Che gli costa creare un braccio ad una persona che non lo tiene Sono molliche che cadono dalla tavola. Sono mica che cadono dalla mesa Però molte volte noi siamo così offesi con Dio. Ma volte stiamo stanno offenditi con Dio. Così sì. offesi con la gente. Stanno offenditi con la gente. Che non vediamo che ci sono delle molliche che sono cadute. Che noi vediamo che hai miglior che, che miracoli a terra. Milagro al suolo Buttati, tanti che ce ne sono. O sea, che tantos che hai st in stanno da sopra. Però Dio ci sta dicendo qualcosa di più oggi. Però Dio ci sta dicendo qualcosa. Che dobbiamo passare dalle molliche al pane. Che dobbiamo passare dalle smiga al pane. Perché il pane è, cioè le molliche sono per i cani. Perché la smiglia sono per gli spani. Però il sono pane è solo per i figli. Però il pane è per i figli. E quindi tu non devi stare seduto a terra aspettando che cada qualche mollica, la... mollica da qualche parte. Ah, se non devi stare lì al suolo, sperando che ti caiga una miga da alcun lato. Ah, molti sono lì, aspettano, vediamo oggi se Dio mi fa un miracolo. Bueno, muchos están ahí esperando, bueno a ver si Dios hoy me hace un milagro Ah, viene este pastore de fuera, veamos sí. si un viene un milagro Ven aquí este pastore de fuera, a ver si viene un milagro Están ahí esperando las migas que caen No, no, nosotros debemos estar sedidos a la Tenemos que estar sentados en la mesa el pan, Comiendo del pan Y dando nosotros las migas a los demás ¿Sabéis qué significa estar sedidos en la mesa? A ver confidencia Tener confianza in Napoli c'era un detto, non so se esiste pure qua a Valenza. In Napoli un dicho, non stati, per esprimere la confidenza tra le persone, personas, si diceva che avevano mangiato dallo stesso piatto. Perché anticamente si mangiava tutti da uno stesso piatto. Perché anticamente si comia tutti dal mismo plato. Quindi, se tu avevi mangiato con una persona dallo stesso piatto, así, hai avuto un'indignità, una relazione. Dice. Así che, se tu avvii comendo con una persona del mismo plato, è es che que tenias molto confianza con questa persona. Quindi avere il pane dei figli pan de hijos, significa sí. essere seduti a tavola col maestro. Significa a la con significa il Significa avere una relazione di intimità e con Dio. Tener una con Dios. Questo ti dà il diritto di prendere il pane e di mangiarlo. Te da de tomar el pan y I miracoli sí. sono per i figli. Los son para los hijos. E addirittura di dare le briciole ai cani. E ai Di poter prendere quel miracolo. e poter tomare darlo e a qualcun altro è arrivato il tempo che non dobbiamo più mangiare le molite no, ma ci dobbiamo alzare, sedere a tavola e mangiare del pane dei figli e del pan, come los hijos. perché siamo dei figli perché somos hijos. non dobbiamo sentirci come dei cani non dobbiamo sentirci come perros. Siamo figli. Somos hijos. E forse fino ad oggi abbiamo mangiato delle molliche. Y de las migas. Aspettando che arrivasse qualcosa dal cielo. cielo. Ma è arrivato il momento di sedersi a tavola de a la mesa. di essere noi quelli che prendiamo il pane e lo spezziamo. Y lo e lo rompemos. Sapete la Santa Cena? la Santa Cena? Gesù prese il pane e lo spezzò. Y ed è quello che noi dobbiamo fare, prendere il pane e spezzarlo. E' quello che noi dobbiamo e romperlo. E darlo alle persone che hanno bisogno. Questo è un passaggio di fede. Attuare e agire. Attuare. In base a quello che dice la parola. Non è più il tempo di dire, ah, viene questo profeta da fuori. Uh, vieni in chiesa, vediamo se ti dicevi un miracolo. Non è tempo di dire, ai buono, viene questo profeta di fuori a vedere se viene all'iglesia, un milagro Non è tempo che tu sei figlio, prega, imponi le mani Il ah, yeah. tempo che tu sei figlio, ora imponi le mani Prega per quel milagro Ora per questo miracolo. E vedi questa guarigione E vedi la sanità Amen. Amen. Bene. <ride> Siamo figli Siamo figli non dobbiamo vivere delle mollini. Non dobbiamo Dobbiamo mangiare e dare il pane. pan. Però affinché questo si verifichi. Que pase, dobbiamo agire. Dobbiamo Essere motivati. Ser Scendi per strada, incontra la gente che ha bisogno. La calle, la gente que lo Vai dai amici delle persone che conosci che stanno soffrendo. Vediamo della gente che lo necessita, che sta soffrendo. Prega per quella persona. Ora per questa persona agisci Actua. motivati Motivate. perché o ti motiverai tu, o, tu la o la motivazione ti motiverà a te o la motivazione andrà a te e ti motiverà e ti va a motivare ti porterà al punto di rottura. A a un punto rottura perché ti vuole portare ad un livello più alto perché vuole a un livello più alto ma noi non vogliamo arrivare al momento che Dio ci deve rompere no noi dobbiamo arrivare invece ad agire con fede. In base a quello che dice la parola. Per dare il pane dei figli, il pane di Dio alle persone che ne hanno bisogno. Per dare il figli alla gente che lo necessita. Sapete, oggi leggevo una cosa. Che qualcuno si lamentava nel gruppo degli italiani a Valencia. Che nell'ultimo periodo Valencia è diventata molto più insicura. Che ultimo periodo Valencia si è molto più insegura che ci sono molti più eh, furti, che molti robos, che ci sono molte più violenze, más che ci sono molte più persone la strada a che violentano, per la calle che ci sono molte più persone che si ubriacano e fanno guai con per la strada hay más que se esas cosas por la calle. E quindi la domanda è: La es, è. E la Chiesa dov'è? La Chiesa dove sta? Dobbiamo motivarci. Perché la gente ha bisogno delle molliche. Perché la gente delle Non ha bisogno di chissà che grande pezzi di pane. Non ha che grande pezzo di pane Basta una mollica. Solo è sufficiente una miga Della tavola del maestro. De del maestro. Per vedere i posseduti liberati. i tormentati terribilmente dai demoni. Los por los e essere liberati. Ser e ricevere la gloria di Dio. E Yeah. Allora noi vogliamo essere di queste persone. Vogliamo essere di questa gente. Di portare le monighe agli altri. E Di llevare le mie cose a tutti. Ed è arrivato il tempo. E llegò il tempo. Noi vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo avere momento per orare. Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo los hermanos in diretta.